Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti sesamini detti anche reginelle, il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, strutto, vanillina, uova, sale, aroma di limone, lievito per dolci, latte e sesamo. Diamo il via alla ricetta.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 Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo lo strutto, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. Lo strutto si è ben amalgamato adesso aggiungiamo seguendo scrupolosamente in quest'ordine gli ingredienti prima le uova poi la farina poi l'aroma il lievito, il pizzico di sale e il latte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità spiga. Con l'aiuto della spatola mescoliamo un poco l'impasto, cercando di portare un poco sopra l'impasto che è sotto. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per altri due minuti, sempre a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su una spianatoia. Compattiamo il composto, che ha la consistenza diciamo di una frolla. La prendiamo una parte e iniziamo a formare i biscotti. Tagliamo a tocchetti delle dimensioni dei biscotti, spostiamo il pasto, prendiamo il latte e i semi di sesamo, andiamo a rosolarlo nel latte e nel sesamo e li posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati i biscotti li cuoceremo a forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 20-25 minuti. I biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare prima di servirli. Biscotti sesamini grazie.